diretta per iniziare salve cari amiche ed amici qui il vostro sant'Ean finalmente o por fare una live porta vi avevo detto hello dear friends Have a good weekend. L'altra volta eh, vi ho, detto, ho fatto un sondaggio e vi ho dato delle possibilità di scegliere la ribellione ad Hong Kong, di un tema di attualità, della disoccupazione, della politica. Ditemelo voi. Il 71% cento scelto ribellione ad hong kong poi tema di attualità il 14 per cento la disoccupazione il 14 per cento per cui e poi della politica e di voi il 0 per cento per cui adesso naturalmente scusate che ecco E preparo bene qua tutto per filmarmi. Naturalmente, non posso un istante. Scusate la pausa, ma l'altra volta ho parlato del caso di Greta Thunberg, o Thunberg, come si pronunci, che succede a Hong Kong, perché in pratica la situazione ad Hong Kong sta degenerando. 92 perché sono delle coincidenze ma nel 92 adesso cerchiamo un po qua è successo l'evento di piazza Tien nel 92 Quindi, cerchiamo un po qua googliamo da, da, in, a Tien Amen quanti morti piazzatina mentre cani piazza tiene a massacro piazza tiene a piazza Tienamen piazza mode e wikipedia qua in cina non la possono far leggere e il governo se no sbugiarderebbe quindi proteste di Piazza Tiananmen. Nell'89, non nel 92, nel '89 c'è stata questa qua rilascio link Mi lascio nella chat il link Adesso ho zero spettatori, vabbè parlo per chi mi guarderà dopo. Nell'89 in piazza Tinamente è stato un massacro perché la gente era scesa in piazza eh, spontaneamente prima chiedere il rinnovamento, perché volevano il rinnovamento alla Gorbachev anche in Cina, la perestroica e la casa nostra. E poi perché volevano direttamente le dimissioni del Premier d'allora. Il premier di allora era niente meno che, e qua no, non lo trovo, no. E... Precedente la protesta di Piazza Tenamen viene considerata un evento fondamentale e importantissimo del XX secolo, ma in Cina solo parlarne è un vero e proprio tabù. Sebbene su internet, giornali e documentari si possano trovare varie testimonianze, filmati e immagini riguardanti la protesta, molti documenti di questi e altri generi sono stati occultati dal Partito Comunista Cinese. Tramite l'utilizzo di censura e disinformazione, permesse dal controllo pressoché totale, dei mass media, ciò diviene particolarmente evidente durante la commemorazione. Le commemorazioni organizzate per l'anniversario del massacro. Ogni anno, in occasione del 4 giugno, si tengono marce o fiaccolate nel silenzio dei mezzi di comunicazione sotto lo stretto controllo delle autorità vengono sotto osservazione anche i contenuti pubblicati su internet motori di ricerca chat e social network compresi e i dissidenti relegati agli arresti domiciliari è giusto che sia un in una dittatura e quindi in cina hanno represso col sangue in wikipedia c'è molto da leggere hanno represso col sangue e la protesta della gente tanto è così che c'è anche censura eh, nei confronti di tutti quei gruppi religiosi che non si adeguano non si adeguano alle volontà di beijing che una volta si chiamava Pechino. Inutile dire inutile dire della repressione di quelli che credono in Falun Gong. Qua c'è Zuan Falun e il libro dottrinario e qua eh, Falun Gong o eh, Falun dafa sì. Naturalmente io non sono un credente. Non sono un credente. E molte delle cose che si leggono soprattutto in, jo in Joan Falun falung eh, sembrano incredibili poi sul sito di falun da fa falun gong si leggono cose anche più incredibili quindi eh... alessio ciao alessio come va buon fine settimana quindi io ho sempre seguito le cose di Falun Gong con spirito critico però eh, in Cina considerano Falun Gong una setta pericolosa e quindi ne restano dicono che torturino Qua c'è... che torturino gli iscritti, che poi, se voi guardate dei filmati di Falun Gong, all'inizio il Partito Comunista Cinese promuoveva la pratica di Falun Gong, all'inizio, poi quando è diventato, è diventato indipendente. Qua ci eh, sono delle pagine di Falun Gong si trovano in molti idiomi Ecco qua Falun Dafa o Falun Gong. E, e poi siccome sono diventati più popolari. Del Partito Comunista Cinese si hanno iniziati a perseguitare, che in Cina c'è la libertà di culto, poi hanno cercato di, di diffamarli. All'inizio, se voi guardate le conferenze di Li Hong il fondatore di Falun Gong, si è capito? E quindi alla fine, alla fine le conferenze le dà sono le conferenze. Vediamo un po' se ci sono in YouTube. Fine, le dava proprio ai dirigenti del partito comunista stesso. Vediamo. andata home perché poi non era di questo che volevo parlare eh, non era di questo ma le live sono così si sa Audio e video ecco qua ci sono le nuove lezioni ecco se voi guardate queste nuove lezioni io vi do il link perché Guardate queste nuove lezioni nella pagina di falun d'afa e vedrete come lo stesso li onzi a conferenze ai membri del partito comunista dell'esercito funzionari politici Li questo signore qua voluto scappare via dalla Cina dopo Tiananmen se non mi sbaglio nel 94 perché lo avrebbero arrestato siccome non voleva sottostare all'autorità del partito comunista molti cinesi di fatto si sono disiscritti dal partito comunista cinese dal, eh, dalla repressione di piazza Tiananmen in poi hanno avuto molte perdite, perdite. Che la gente si iscriveva nel partito comunista e pagava l'iscrizione, un po' come quelli del PD in Italia che pagano per votare le primarie interne, che poi scelgono loro quello che vogliono scegliere come candidato. Ma non era questo il tema della discussione, quindi scusate eh, se sto fuori, fuori, magari eh, devo... Devo andare un po' più da questa parte. Il fatto è che parlavamo di Hong Kong. Ebbene, eh, succederà lo stesso in Hong Kong che è successo con Piazza Tiananmen. La gente si ribella, la gente non vuole eh, questo strapotere. Ciao oh, lotez. 1, lo mi dice: sei un grande oratore, amico mio. Grazie a te. Lotezza di seguirmi, Michel. Michel. I am here with you. Thank you very much. Ciao Amico, lotez, e buon fine settimana. Tums, Michel. Thank you very much, and have a Uh, wonderful weekend, allora, eh, la gente è stanca stanchissima eh, di tutte le tensioni che provoca il fatto che presto saranno integrati a una società dittatoriale, istotica, quella del partito comunista cinese, evidentemente non vogliono andare sotto il dominio comunista. vogliono rimanere liberi, addirittura prima eh, manifestavano le prime domeniche contro la legge di estradizione dei dissidenti. Quindi nelle dittature ci sono ancora i reati ideologici. Basta vedere cosa gli è successo nell'ambasciata in Turchia al giornalista Cassoggi. Al giornalista saudita Cassoggi Basta vedere cosa gli è successo a Litvinenko, mi sembra che si chiamasse così con il Polonio. E nelle dittature e nei regimi repressivi si avvelenano, si uccidono gli oppositori o li si incarcerano. Quindi la gente è uscita le prime domeniche a manifestare contro la repressione del Partito Comunista cinese che governa in una uh, dittatura del proletariato. Ma adesso vanno oltre. Siccome uh, le posture si sono inasprite, le posture di, di Beijing di eh, che noi conoscevamo come eh, Pechino quindi adesso letteralmente sfilano nelle manifestazioni con la bandiera della ex colonia britannica di Hong Kong. Vogliono l'indipendenza o perlomeno vogliono un'autonomia molto forte. Da quella che considerano un'ingerenza tirannica del resto della Cina, vogliono ritornare ai tempi del colonialismo britannico, che tanto cattivo non era che il governo comunista cinese si possa appropriare le fabbriche della finanza e dell'economia di hong kong in tutto questo il resto del mondo sta come sempre a guardare mentre a hong kong come in venezuela una vera escalation di violenza per le strade quindi, come si colloca il nostro paese se con a tutta questa violenza. Innanzitutto vi ricordo, iscrivetevi al mio canale ed azionate la campanella per supportarmi e per permettermi di continuare a parlare di questi argomenti perché mi mincierete moltissimo. Poi per darmi degli spunti e dell'ispirazione commentate sotto questo video Condividete il mio video affinché anche altri possano commentarlo qui sotto, e quindi vi dico che farà il nostro paese il rispetto della violenza che c'è in hong kong, tutti questi conflitti come al solito niente il nostro paese a livello internazionale non conta nulla anzi è già una carmes a livello nazionale stanno discutendo se fare o meno votare gli utenti di 16 anni ma io dico tanto è quello che conta votare quando si ha più di 18 anni mi sembra che avevano abbassato l'età a 17 anni che scelgono 16 anni e non 15. È arbitraria la cosa perché 16 e non 15 o non 17. Ma per quello che vale votare a 18 anni, e poi tu vai a votare e i partiti politici fanno quello che vogliono perché adesso si è visto che non si è andato al voto. Un partito che aveva perso le elezioni con il pd adesso risulta no un governo di coalizione con i pentastellati la connessione è stabile e di mentre beh, si è stabilita la connessione i grillini i pentastellati che dicevano mai col pd al governo non è possibile neanche dialogare con loro molti gli hanno creduti ai grillini e gli hanno vero mi è stato il movimento siamo, di stabilirla contenta questo cavolo dico eh, hanno fatto allora pentastellati una coalizione di governo con la lega di salvini per non dover fare una coalizione con i con il l. e poi, alla fine, alla fine si scopre, alla fine si scopre che vanno finalmente governo con loro, anzi, non c'è possibilità di discutere. La connessione. Ecco la connessione si è recuperata. Io mi domando se l'Italia. Già non ha una politica interna che sono sempre i soliti. Volta gabbana che si danno volta così ogni volta che gli conviene, si girano e girano. Stanno a girare come delle frittate. Pa, pa, pa, pa. Fanno il ping pong da un lato all'altro, che importanza hanno i nostri dirigenti politici a livello nazionale, e nessuna, nessunissima, nessuna. Allora, che ruolo può avere Italia nella pacificazione della società di Hong Kong? Nessuna. Come può mediare Italia nella situazione cresciosa che si sta vivendo, mi tolgo un gli occhiali per il riflesso. Nella situazione incresciosa che si vive a Hong Kong, noi non lo possiamo avere nessuno, nessunissimo, capito? E nessuno, e mi spiace. Quindi, eh, quello che si vive a Hong Kong, e faccio questo video perché ho proposto il sondaggio e io stesso devo rispettare quello che i miei ascoltatori vogliono guardare. Eh, ci fa vedere questa situazione a hong kong che, che si protrae non so da quante settimane eh, siamo qua. ah Proteste Hong Kong 2019 che evidentemente non sono le sole proteste. Iniziate il 31 marzo 2019 contro il disegno di legge sull'estradizione. Quindi qua leggiamo Wikipedia. E questo è il totalitarismo. Uno piano totalismo del progresso della Cina fanno tante svolte negativi per gli stessi cinesi che violentano i loro diritti umani. Allora, le proteste di Hong Kong del 2019 sono una serie di manifestazioni in corso. a Hong Kong, iniziata il 31 marzo 2019, contro il disegno di legge sui suoi accordi di Ci sono dei reati ideologici che in altre parti del mondo non sono perseguibili. Beh, se tu dici in Cina, su questa cosa il Partito Comunista cinese è in errore, che sono, sono sorte per timori che l'azione avrebbe violato la linea di demarcazione tra i sistemi legis legali, giuridici, noti anche come un paese, due sistemi che passavano per la città, la giurisdizione, quelli che attribuiscono la parte cinese. Il disegno di legge è stato proposto per la prima volta, vabbè. allora L'esito di queste proteste è stata la sospensione della Repubblica Popolare Cinese. Il fatto che la proposta sia decaduta non significa che in futuro non la presentino di nuovo. Vito, non significa che non la presentino di nuovo questa proposta o che addirittura per decreto presidenziale non le impongano e non so a quanti a quanti proteste a quanti hanno fatto perdite 8 suicidi più di 2.100 feriti più di 1450 arrestati mandanti nessuna leadership centralizzata in pratica sempre più persone manifestano a hong kong un'affluenza record di 550 mila Persone, mentre la polizia ne ha stimati circa 190.000 anche se fossero solo 190.000 sarebbe un successo fenomenale separatamente centinaia di giovani manifestanti hanno preso d'assalto il consiglio legislativo e hanno deturpato i simboli associati alla repubblica popolare cinese e, e eliminati pochino e menti proprio all'interno dell'edificio il 9 luglio, il capo esecutivo Carri Lam, che se non mi sbaglio era una donna, ha dichiarato morto il disegno di legge sull'estradizione usando un'ambigua frase cantonese che può essere tradotta come: morire di una morte pacifica. E finito gli sforzi effettuati per far modificare la legge, un fallimento totale l'AM non ha assicurato tuttavia che il disegno di legge sarebbe stato completamente ritirato o che qualsiasi altra richiesta manifestanti sarebbe stata presa in considerazione. Da luglio l'ondata di protesta è continuata e alcune manifestazioni si sono intensificate e trasformate in scontri tra polizia, attivisti pro governativi, o Pechino e residenti locali. Delle vere e proprie gresche alla luce delle proteste in corso, diversi paesi hanno emesso delle avvisaglie ai viaggiatori verso Hong Kong durante un'intervista rilasciata venerdì 19 luglio, alcuni consiglieri di Harry Lam hanno dichiarato che non verranno date ulteriori concessioni ai manifestanti e che l'am non si dimetterà. Che pratica volevano anche la, la dimissione di Lam. Eh, quindi voglio dire, questa è la situazione, questa è la situazione. Eh, in un paese dove non c'è libertà perché la libertà non è solo economica il progresso materiale non è tutto la civiltà sta anche nel fatto di poter rispettare i valori che rendono degna l'esistenza delle persone perché mandare l'esercito per le strade a reprimere, a arrestare è tipico di una dittatura poi eh, in che è un paese economicamente ancora comunista anche se ipercapitalista capitalista iper neoliberale con profonda fa il dumping ossia anche le fabbriche private in cina devono avere una partecipazione dello stato comunista maggiore al 51 per cento quindi che significa che la maggior parte delle fabbriche di fatto, di fatto sono del, dello Stato. Per esempio la Huawei. Allora la, la Samsung ha dei cellulari tipo il Note 10, l'S11, galaxy Dicono che ci rimettono addirittura dei soldi perché sono una buona eh, carta di presentazione della loro firma. Invece eh, la Huawei vende eh, cellulari addirittura più potenti a meno prezzo. Questo come mai? che ricevono finanziamenti a perdere dallo Stato e poi riescono a vendere quei cellulari invece che a 1000 euro, 1200 euro, 1500 lo trovi nel negozio a 900 euro. La differenza che ce la mette lo stato comunista cinese che ci fa dumping in una miriade di prodotti anzi centinaia di migliaia milioni di prodotti quindi questo che significa è come se io mi mettessi eh, un caffè nella piazza centrale di una città e vendo tutto il 50 per cento perdo denaro e faccio perdere denaro pure a tutti gli altri bar della città una volta che avranno chiuso la maggior parte dei bar, se non tutti, e quelli che staranno in difficoltà me li compro io, perché ho un sacco di soldi, anche se perdo con l'attività dei bar, Ma che succede? allora a quel punto io vedrò i prezzi, non ci sarà più concorrenza, ci avrò il monopolio dei bar, allora a quel punto il cappuccino non lo vendo al prezzo che lo dovrei vendere. Ma lo vendo dieci volte più caro perché io alla gente prima costava così e io lo vendevo meno. Ma adesso lo vuoi il cappuccino al pezzo che dovresti pagarlo normalmente? Cambia di città, lo vuoi bere in questa città? Io e ciò 70-80 bar sono l'unico che hai bar. Prima facevo dumping, vendevo sotto pezzo, e adesso invece mi va di venderli recuperare tutto il denaro nei miei 70 bar perché avrò comprato anche bar alimentari degli altri a 10 volte di più magari mi invento do più caffè metto della crema di arachidi dentro dei pezzetti di noccioline quello che vuoi ma li farò pagare 10 volte di più la cina su molti prodotti fa il dumping e cioè lo stato finanzia la produzione industriale in modo che gli industriali possano vendere all'estero i loro prodotti a prezzi stracciati, poi però il vero obiettivo è quello di far fallire le industrie dei paesi stranieri oppure che le industrie dei paesi stranieri vadino a produrre in Cina perché è più competitivo una volta che tutti fabbricheranno in Cina oppure che le fabbriche che non l'avranno fatto come per esempio di alimenti regionali italiani, o sono falliti o sono andati a fabbricare in Cina, a quel punto la Cina stessa ci avrà il cartello dei prezzi, detteranno i prezzi in tutto il mondo. E questa è la loro politica. Per fare quello vogliono ottenere dei risultati prima di tutto che tutto il territorio cinese sia uniforme. Vogliono riprendersi a pieno il controllo su Taiwan, vogliono riprendersi a pieno il controllo su Hong Kong, così come hanno conquistato la Manciuria, così come hanno conquistato la Mongolia interna, così come disputavano territorio all'Unione Sovietica, all'ex Unione Sovietica. Ci sono stati molti scontri tra la Cina comunista e l'Unione Sovietica che potevano sfociare in una vera e propria guerra. Infatti ci sono state delle confrontazioni indirette tra la Cina comunista e la ex Unione Sovietica nel sud-est asiatico. Ecco perché la Cina comunista e gli Stati Uniti hanno finanziato la Repubblica Popolare di Cambogia, la Cambogia, il criminale Pol Pot e dei suoi criminali Khmer Rossi. Perché? perché volevano evitare che il Vietnam cadesse sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. E allora finanziavano Stati Uniti e Cina eh, il criminale Pol Pot che ha massacrato 2.800.000 persone fra vietnamiti e, e, e cambogiani. In pratica quasi la decima parte o la lo, la due ottavi la popolazione di cambogia perché erano 10 milioni di abitanti sono rimasti a tutt'oggi 8 milioni e mezzo che poi le falsità che si dicono dicono che c'è stato un meeting fra nixon e non so se eh, mao Zedong e sono arri arrivati ad andare d'accordo lo continuano a dire nella rai i giornalisti bugiardi si sono messi d'accordo attorno a un tavolo di ping pong: la, la, la storica partita ping pong fra nixon e Ghising. E, Biesing, e, um, nixon e poi cerchiamo e Mao Zedong. Diplomazia del ping pong questo in wikipedia diplomazia del ping pong o politica del ping pong intende lo scambio di visite tra giocatori di ping pong stati uniti e repubblica popolare cinese negli anni 70 vendo costituì un momento di distensione nelle relazioni tra cina e stati uniti che aprì la via al presidente statunitense richard nixon per la sua visita in cina nel 1972 e, e si incontrò con il mao zedong vito ed è una bugia in realtà loro si dovettero incontrare perché la Cina comunista che era nata la Cina comunista che il partito comunista e Mao Zedong avevano preso il potere nel 1949 non era mai riuscita a sviluppare un'industrializzazione pesante come eh, nell'Unione Sovietica era ancora molto giovane la Cina comunista e poi non era ben strutturata ed organizzata come l'ex Unione Sovietica allora eh, Mao Zedong fece il salto in avanti il balzo in avanti invece sprofondò il paese in un caos organizzativo ci fu carestia e morirono milioni di persone di fame poi organizzò la rivoluzione culturale che è stata anche quella un fracasso la cina comunista aveva bisogno di soldi ma non si sapeva organizzare come l'unione sovietica ed era cerrima nemica dell'Unione sovietica che voleva diffondere in asia il proprio comunismo aveva paura che in Asia e soprattutto nel sud est asiatico avanzasse l'unione sovietica allora così come al tempo dell'imperatore e dell'ultima imperatrice vedova in cina ci sono sempre stati molti schiavi o prigionieri politici detenuti e le ferrovie degli, negli stati uniti si sono costruite la mano d'opera schiava e eh, Compagnie delle ferrovie compravano direttamente all'impero cinesi, I cinesi schiavi comprati in Cina, costruivano le ferrovie. E dicevano che per ogni eh, attraverso delle de, de, de, de, de ferrovie, per un cinese sepolto sotto. Quanti cinesi sono morti costruendo le ferrovie? Nel, negli anni '70, la Cina era molto più povera e molto più agraria dell'Unione Sovietica. Allora, gli Stati Uniti cercavano anche negli anni 70, perché poi negli anni 70 gli Stati Uniti conobbero un impressionante boom industriale, boom, boom. Allora, negli anni 70 avevano bisogno di manodopera barata. Infatti li mandarono negli Stati Uniti, infatti eh, Chinatown, tantissimi negozi, supermercati e ristoranti cinesi. Ma soprattutto fecero un accordo con il pretesto della diplomazia del ping-pong. Eh, che tutte valle balle, tutte balle. Insomma, Wikipedia, qua, eh, qua vi do il link eh, perché voi leggiate tutta. Io già sapevo questa storia, ma non me la ricordo a memoria. Poi ecco qua, la metto nella chat. Voi guardatevela. pretesto di questi tornei di Ping Pong fra Stati Uniti e Cina si sono messi d'accordo. La cosa dura fino al giorno d'oggi. La mano schiava i dissidenti politici, i religiosi che i comunisti cinesi, soprattutto Mao Zedong, era molto duro, molto più rigido di questi comunisti di adesso, perché direttamente i religiosi li faceva uccidere o li faceva lavorare fino alla morte invaso il Tibet, Mao Zedong per avere più terra per sfruttare le risorse del Tibet, e poi eh, mandava i lavori forzati nei campi e tutti i religiosi che non volevano lasciare il loro statuto religioso. Ha invaso la Manciuria. ha fatto Casini, però non riusciva a far decolare la Cina perché le sue concezioni economiche e sociali erano molto retrate Infatti, chi farà decollare la Cina è stato un capo di Stato, un premier che eh, Mao Zedong ha mandato prima gli arresti e poi non so se in esilio. Poi è stato quello contro cui Piazza Tinamen ha manifestato, ironia della sorte. Allora si sono messi d'accordo che già negli anni 70, dopo questi meeting del ping pong, Nixon ha permesso assieme a Kissinger agli industriali nordamericani di dislocare le loro aziende in Cina e così hanno iniziato a svuotare Detroit ed altre città industrializzate hanno iniziato a avere disoccupazione molta disoccupazione quindi come dire ogni tanto gente come Bush junior vi ricordate che prima del 2001 eh, diceva eh. Hey. Prima del 2001 George, Walter, George Walker Bush junior diceva bisognava combattere l'asse del male che passava per Libia, eh, Palestina, Somalia, Iraq, Iran, Siria, Cina, Russia, Corea del Nord. Allora, eh, dal 9, 11 settembre 2001 ad oggi, bene o male, hanno aggredito diplomaticamente, politicamente, economicamente e militarmente eh, Afghanistan perché l'asse del male era Libia, eh, Palestina, Somalia, Iraq. Siria, Iran, eh, Cina, Russia, Corea del Nord, Afghanistan, Pakistan. Quindi anche la Cina era inclusa, però come per Nixon, e soprattutto per Kissinger, che erano anticomunisti. I cattivoni i cattivoni non erano cinesi si andava a dislocare in cina capito a mettere le, le, le fabbriche in cina come non erano cattivi come è possibile non erano comunisti allora si vede l'opportunismo della politica a stelle strisce della politica statunitense. Adesso che faranno i nordamericani? Lasceranno che le cose vadino avanti e politica interna della Cina? Ma avevano promesso sin dalla che ci sarebbero stati eh, ci sarebbe stata piena autonomia a Hong Kong, Taiwan e altri territori. Invece non è così perché per esempio si veda come Shanghai, Macao e altre città che furono colonie occidentali sono integrate al 100 per cento alla Cina. Adesso non so perché a Shanghai, a Macao e eh, in altre città costiere della Cina sono stati meno casini, o nessun casino perché non vi scordate che i portoghesi avevano a Macao una colonia eppure eh, è ritornata a quella colonia, credo che sia ritornata la Cina continentale comunista. Nessuna manifestazione, nessun, nessuna protesta, non si è sentito nulla. Forse sarà perché i portoghesi non sono riusciti a fare di Macao un porto industriale. Chissà, vediamo. Eh... Macau. Cosa fare a Macao? Macao, a Omen, in portoghese, Macao è una delle regioni amministrative speciali della Cina insieme a Hong Kong. Ecco come mai. Mai non ci sono problemi a Macao. Ci sono grandi casino e centri commerciali sulla iscia di Kodai. E così come c'è molti amici e molte amiche cinesi che mi guardano, si vede perché io ho un nome buddista cinese loro mi spieghino come mai mentre a hong kong c'è tutta questa violenza tutte queste proteste violenti violente c'è tanto casino strada come mai mentre a hong kong ci sono queste proteste violenti dalla fine di marzo a Macao, per esempio, e Shanghai eh, non, non si sa nulla. Non so se ci saranno delle proteste nella Mongolia interna, nella Turkestan cinese. Eh, so che molti mi seguono, cinesi. Ciao no, YouTube IK2.0. Eh, buon fine settimana. Ora, stavo parlando della situazione a hong kong e comunque ho fatto già 52 minuti di video eh, non so stavo per chiudere perché devo fare altro perché è un po un po tardi diciamo Eh, insomma, credo che molti di voi avrete cenato, ho cenato anch'io. Solo adesso mi sono accorto della tua live. Che peccato. Non ti preoccupare, caro amico. Eh, riguardala, io comunque a grandi linee stavo mi stavo chiedendo adesso come mai a Hong Kong. Sono così tante forti proteste e non si sa di proteste a Macao che anche quello è un territorio di autonomia speciale o qualcosa qualche cosa del genere, e poi, eh, evidentemente, nessuno vuole eh, a Hong Kong eh, rinunciare alla sua autonomia speciale e far parte pieno della Cina comunista perché. In Cina abbiano raggiunto dei progressi economici materiali eh, non hanno libertà non hanno democrazia e ti possono censurare anzi ti censurano sempre ma ti possono arrestare per un qualsiasi motivo da un momento o un altro e, e poi che intervengano con l'esercito sui dimostranti è tipico a parte di un paese come l'italia non ci scordiamo eh, quello che hanno fatto nella scuola Diaz durante il g8 di Genova, ma è tipico di, di dittature eh, e quindi, caro il mio amico YouTube i K 2.0, YouTube e eh, che mi piacerebbe sapere perché YouTube i K la diaz una vergogna è stato una vergogna ma ci ha condannato il tribunale europeo dei diritti umani di strasburgo ecco e poi non si è fatto nulla sono stati tutti assolti comunque veramente una vergogna una vergogna tutta italiana perché poi alla fine noi ne siamo usciti da quei g8 spuggiallati almeno l'italia avesse guadagnato una posizione mondiale una posizione internazionale che uno diceva bene È morto una persona che non doveva morire se ne sono represse tante ma almeno nei g8 abbiamo guadagnato tanto invece no abbiamo fatto una figura bruttissima per non dire una parola e poi non ci abbiamo guadagnato nulla come paese anzi ci hanno sbugiardato e, e il processo forse non è ancora finito stanno ancora in appello ma dopo più di dieci anni che non mi ricordo che anno era che è successo quel G8 nel 2004 2005 ma io dico perché questi questo club a delinquere e il G8 secondo me non si va a riunire in una porta aerea in mezzo al Pacifico o in mezzo al Mediterraneo e debbono andare nel cuore di una città. Perché prima del G8 di Genova c'è stato un altro G8 in Canada dove i black block hanno staccato tutta la città e non stiamo parlando di Italia o di un paese del terzo mondo, ma stiamo parlando del Canada. Quindi G8 Genova 2001 hai ah, capito è proprio l'anno delle torri gemelle, ma addirittura in Canada prima del 2001 hanno spaccato tutto il Black Block perché la gente si rende conto innanzitutto che i G8 sono delle farze e che non si va a discutere un momento. E allora che dire il telefono, si telefono, si sì, telefono, sì, telefono, no. YouTube Icappa, un morto quel giovane accusato. Il carabiniere, la canica spara il proiettile, colpisce l'istintore, rimbalza sulla testa di quel ragazzo. Sì, era una cosa confusa e poi non so se quel, quel giovane ragazzo a coraccio farci l'anima sua che è morto, che poi sono nato quindi che, nulla dopo la morte. Comunque, io eh, doveva scappare il morto, a parte che avevano circondato la cipo, il SUV, eh, i carabinieri dentro non è che potevano stare calmi. Ma quel giovane eh, che non mi ricordo come si chiamasse stava con un istintore in mano e era andato a sfondare il vetro la plastica che c'era dietro questo su questo cipone L altro istintivamente perché voglio dire se sarebbe riuscito a rompere la macchina da dietro Avrebbe fatto con l'estintore, avrebbe tirato in a qualcuno? O no, che, che voleva tutti, tutti a colpire la macchina, a, a, a scuoterla, a scuoterla. E voglio dire, non è normale. Se se lo fanno a uno nel parcheggio del supermercato, dubita a mettere la retromarcia e a saltargli sopra, Carlo Giuliani quel ragazzo stava con l'estintore in mano forse preso dalla foga perché i suoi genitori dissero non era una persona violenta non, ha, non aveva mai partecipato a nessun gesto violento Beh, evidentemente l'istinto del gruppo trasforma le persone stava con l'estintore in mano colpiva colpiva colpiva Il carabiniere come dice, te si è voltato ha sparato non aveva una buona visuale e, che ha preso l'estintore e gli è rimbalzato in vista. Quindi eh, questo fatto in questo momento di esagitazione, quello sparo, no? magari non premeditato, per carità, e si può pure giustificare dal fatto che stessero in decine o in centinaia a scuotere la Jeep e star, cioè se la decapotavano poi, che succedeva? Magari ci avevano una bomba Molotov visto che stavano gli prendevano fuoco gli fuoco e poi presi eh, dal dover uscire da quella situazione non so se la macchina era andata in quella direzione e li hanno circondati gli hanno teso un tranello oppure dovevano uscire dallo stazionamento dove stavano ma hanno fatto di colpo retromarcia e hanno passato con una o più ruote sulla testa del, del giovane Carlo Giuliani e mi sembra che li hanno sfracellata perché non so se li sono passati anche sopra il corpo una o più volte per fare manovra, per scappare via perché tanto mi avevano iniziato a lanciare sassi, san pietrini, pezzi d'asfalto, proiettili. Eh, eh, più, più ne ha più ne metta e quindi avevano fatto manovra gli hanno passato sopra una volta eh, scappando via passano sulla testa oppure non so se fanno eh, fare marcia indietro perché dovevano uscire dal luogo dove stavano e poi eh, escono a piedi eh, sfoderando le armi per sfollare la gente sparando con, con spray urticanti al peperoncino però eh, voglio dire eh, forse è stato un morto che non si poteva evitare forse non si voleva evitare ma soprattutto che lo sono andati a cercare nel senso che non si può circondare una volante o un suv della polizia o dei carabinieri in quel modo si sì, sì vero youtube i brutta storia e tutti gridavano ai carabinieri contro dopo che hanno visto la scena certo io ne sono rimasto molto toccato quando ho visto la scena perché veramente arrivare a sparare e sai che ci può essere il morto voglio dire questo giovane questo ragazzo Giuliani ti vai a credere con un estintore, Ma per esempio, che tu esci, non dico con la famiglia dentro i bambini perché sarebbe troppo, tu esci dal, dal supermercato, metti la spesa nella macchina, stai per utilizzare il cellulare quando viene uno scatenato un con l'estintore a voler sfasciare. Il vetro di dietro che magari ci ha messo la pellicola antivandalica, quindi resiste un bel po' il vetro anche se si inizia a rompere. Tu che pensi che faccia un pazzo con un estittore o con una stranga di ferro o con un clic e ti colpisce la macchina, a parte che non vuoi che continui, ma pensi questo entra dentro attraverso il vetro rotto e mi viene a tagliare la gola. Allora metti subito la retromarcia e fai retromarcia. Ti difendi, oppure perché se non puoi andare in avanti, se non puoi andare di lato, i passi sopra, e, e tu stai andando in autostrada, a un certo punto salta fuori un pazzo, si mette in mezzo all'autostrada e ti punta con una pistola, tu, che già stai andando a una certa velocità sostenuta, che pensi di fare, frenare? lamentare, stare accanto oppure come si vede nei film accelerare abbassandoti al massimo in modo che se ti spara magari non ti prende in mezzo alla fronte e acceleri al massimo bim, passi sopra e chiaramente in questo modo ti puoi difendere Capito? quindi io credo che purtroppo la condotta di questi esagitati che credevano di fare una cosa giusta Invece hanno fatto una dabadagine, eh, abbia portato come conseguenza il morto. Molti volevano il morto lì perché sarebbe pesato moralmente sui G8 e il giovane il, il povero ragazzo Carlo Giuliani, magari grande idealista, si è comportato in modo suicida che da quando uno non è che sta protestando. E non deve essere per forza il SUV della polizia o dei carabinieri, ma tu stai camminando in un parcheggio a piedi, per quello non usate il cellulare quando camminate per la strada. Molti sono morti così all'improvviso, soprattutto le macchine elettriche che non si sentono o ibride quando stanno col motore elettrico, non fanno rumore. Allora accendono la macchina, tu cammini lento, passi dietro una macchina che sta accesa, quello a retromarcia ti schiaccia. Allora, è pericoloso passare dietro una macchina accesa. Vedi il fumo del carburatore della, del tubo di scappamento. Rallenta, frena, fermati, fa passare la macchina. Perché non è che sei Superman, l'uomo d'acciaio, e se quello fa manovra per uscire dal parcheggio si rovina la macchina. Te rovini te, ammazzi, batti la testa e rimani secco. Ma dopo qualche giorno. Ora, è pericoloso passare dietro una macchina accesa nel parcheggio che non gli stai facendo nulla ma te immagini che i carabinieri accendono la macchina perché devono uscire dal posteggio e tu gli vai con un martello a prendere a sprangate il l'unotto posteriore che fanno o ti sparano o visto che può anche essere per i transeunti accelerano, fanno retromarcia perché si tratta di difendersi. Ma un po' di buon senso succede nei g8: i colpevoli sono le forze dell'ordine, i carabinieri, Se invece succede un giorno qualunque in città. Giustamente, il colpevole che va a sfasciare il vetro della macchina, sia dei carabinieri della guardia di finanza eh, della Polizia di Stato e di un metronote di un vicino urbano a Roma o di un cittadino, qualunque sta sempre commettendo un crimine prima di tutto perché vandalismo contro una proprietà privata o pubblica nel caso della volante della polizia poi perché è un'aggressione personale, poi compromettere con gli stessi frammenti di vetro. O di altro materiale, l'incolumità fisica degli occupanti del veicolo, e poi per altre ragioni, vai in carcere come minimo. Ma se quelli pensano a difendersi, basta che fanno un po' di retromarcia, e tu, anche se non ti schiaccia la macchina, batti la testa per terra subito una pozza di sangue e rimani secco. Allora, come dire, questo è stato il video che più mi avete richiesto, io ogni volta faccio queste digressioni, ma vi ricordo ancora una volta, ancora una volta, e poi non so se potrò mettere delle schede a fine video. Vi ricordo ancora una volta che c'entrano le schede a fine video. E voglio sapere voi cosa ne pensate dopo che io per un'ora e dieci minuti ne ho parlato. La rivolta a Hong Kong, molte persone manifestano, addirittura non so se un quarto o un quinto della popolazione, ma perché tante persone a Hong Kong manifestano di mezzo milione di persone, mila hanno occupato l'aeroporto. Hanno fatto ritirare la legge, ma Adesso vogliono proprio diventare indipendenti o avere un'autonomia più forte dallo Stato comunista cinese? Perché succedono queste cose? Allora mi raccomando commentate sotto questo video quando non sarà più una diretta, una live e poi condividete questo video quante volte vi è possibile. Io vorrei che anche i vostri amici e le vostre amiche commentassero sotto questo video. Quindi mi raccomando, ditemi cosa ne pensate, fatelo dire ai vostri conoscenti, amici, parenti e familiari. Qui sotto, mi raccomando. Adesso, siccome che è tardi, ho fatto un'ora e dieci di live. Siccome dicono che i video con più di 15 minuti non li guarda nessuno, sarà un miracolo se qualcuno lo guarda per intero questo video. e Io ne faccio dei video ogni tanto. Sono dei cassini in strada a quest'ora, non mi piace per niente. Allora mi raccomando, se mi volete aiutare, io non vi chiedo denaro, non metto la PayPal. Ma eh, condividete i miei video, commentateli per farmi sapere cosa ne pensate. Commentate questo video qua sotto, condividetelo. Poi più in là parlerò ancora di Matteo Montesi. E anche del, un canale che ha fatto due video graziosi, includendomi paradossi prega per te che non so se edica della paradossi mi hanno detto che è un fake quindi se voi volete fare dei video creativi prendendo elementi dei miei video lo potete fare che io ricarico in common creative attribution i miei video quindi eh, riutilizzo consentito l'importante è che nella descrizione dei vostri video dove utilizzate il materiale dei miei video specificate. Ho preso dal canale Santen con il link questo o questi video o i brani di questo e questi video, mettete il titolo e il link. Vi ringrazio di avermi seguito. Siete in tre a seguirmi. Non vorrei veramente Non vorrei veramente lasciare di fare questo video ma ormai ormai diciamo Sto qua ecco qua scusate volevo vedere un po ormesto per ecco qua niente YouTube 2.0. Se tu vuoi collaborare un giorno con me nessun pro... con me nessun problema, ma il mio canale è eh, ottobre novembre. Va bene, non c'è fretta. Quindi eh... non c'è fretta. Eh brani divertenti per esempio eh, finalmente è ritornato l'editor di YouTube, YouTube IKK 2.0 è ritornato l'editor di YouTube per cui tu puoi eh, dopo che hai caricato un video eh, cercare i video in Common Creative Attribution allora, quando vedi un mio video, cercalo per titolo o per autore, Sant'Enchan e In questo modo ti appariranno... Eh, ti consiglio di entrare prima nel mio canale e cercare in una cartella lista di riproduzione, perché se no ti appaiono 1050-1100 video e non sai quale scegliere, perché c'è poco spazio per vedere. Sono video magari che durano come questo, un'ora e 16 minuti, e da quale punto tagli non so se ti conviene attraverso l'editore di youtube oppure direttamente ti scarichi nel computer in uno dei miei video, mi tagli scegli la scena o le scene che tu, eh, tu preferisci prendere scarichi più di un video e fai magari delle, delle parodie delle, delle gag comiche magari mischi degli eventi poi io che dico delle frasi e, e tu che le, le mischi e altre cose che succedono però ecco per me non c'è fretta eh, il tuo canale partirà a ottobre novembre non so per quale ragione partirà a ottobre novembre comunque ecco quello che non voglio più fare è collaborare rispondendo a delle domande perché molti mi hanno detto Va bene, voglio collaborare con te. Rispondimi a una lista di 30 domande e mi domandavano cose del tipo: mi piace il caffè con la cioccolata? Ti piace eh, la il tiramisù Che pensi di questo lottatore di wrestling? Andate a guardare i miei video intitolati Answer questions and answer o Answer and question e vedrete che io ho risposto a tutta una serie di domande che purtroppo lo facevo più che altro per fare una cortesia a una persona che poi si è rivelato un, uno stalker in instagram che peraltro poi ho anche rispondendo a 18 domande uno dei miei ultimi video anche quello mi ha stalkerato su instagram dopo tutti i contatti di instagram mi chiedono di fare del video rispondendo a 18 20 50 100 domande e poi alla fine eh, litigano con me va eh, vabbè quello che è. però io sono stato fin troppo esaustivo ok se tu vorrai lo potrò fare dice youtube i cap a 2.0 ultimamente cresciuto il mio canale ma i veri contenuti partiranno dopo va bene fai qualche hai visto come ha fatto eh, christian ice con matteo montesi con eh, eh, giuseppe simone e, e con tutti gli altri no che ha fatto delle parodie dei video eh, parodici eccetera no cosa la cristianice fai con degli effetti speciali eh, tipo eh, Matteo Montesi che, che prega Gesù come se fosse eh, con la musica di eh, dai tanto no dai, tan, dai tan. e invece Matteo Montesi che dice Gesù Gesù per noi sei la forza Gesù Gesù rosario galattico eh, crocifisso spaziale spirito santo eh, gesù gesù ma la musica è di daita daita la, la la la la la la e poi gli si fanno gli occhi rossi no a matteo montesi poi sembra che spara un raggio azzurro dalla bocca e tutte queste cose quindi mi piacerebbe che qualcuno delle cose creative con i miei video e, e magari che usasse anche in modo critico il contenuto di quello che dico per esempio se ti interessa parlare di un argomento puoi prendere a spunto quello che dico ma anche puoi utilizzare segmenti dei miei video tanto in common creative attribution mi sembra che poi facciamo a metà coi i guadagni sempre che vengano in questo modo anche tu mettendo il link dei miei video mi sembra che poi apparirà in automatico nella descrizione come quando ti permettono di usare una musica prodotta da terzi addirittura conservi la monetizzazione o la dividi con altri o la perdi eh, nella descrizione del tuo video comparirà l'autore la cassa produttrice il titolo il brano e l'album questo succede pure quando si utilizza brani di uno o più video di altri che compare, magari scritto da YouTube in lettere azzurre, il canale, il titolo del video. Il momento dal quale è stato preso. Comunque, se tu lo metti in descrizione mi fai pubblicità a me, tu fai pubblicità perché io poi metto nella mia lista dei preferiti il tuo video. E tutti siamo felici e contenti e si collabora così a distanza, non c'è bisogno di filmarsi insieme. Prendi i miei video, io in un futuro prenderò i tuoi. Facciamo degli assemblaggi e viviamo felici e contenti. L'importante è mettere in common creative attribution video. Adesso, veramente, YouTube IK 2.0. E tutte e tutti voi, amiche ed amici, carissimi, devo salutare che veramente. E troppo tardi ho fatto un'ora e 22 minuti e già sto sono saltato di, di palo in frasca da esulo dal titolo del video. Ho parlato anche in precedenza di altre cose che non c'entravano nulla. Forse in futuro vi parlerò di Falun Gong e di Zhuang Falun, che sono i due libri di Falun Dafa fa è il libro della teoria e il libricino più piccolo fa lunga fa o Falun Gong è il libro della pratica comunque nella chat vi ho messo il link a questa associazione e poi scaricare dal loro sito internet le pratiche eh, che loro fanno degli esercizi di qigong uguali al qigong per lo e al Tai Chi chuan fa si fanno questi esercizi da seduti, da in piedi, come vedete qua, no? Nelle illustrazioni. Sono degli esercizi di ginnastica e di respirazione che si fanno in piedi ma anche da seduti per la circolazione energetica. Naturalmente, tutto quello che è spiritualità che parlano di spiriti, di fantasmi, mi sembra un po' di ascoltare Matteo Montesi qua una specie di New Age cinese. Naturalmente, tutto quello lo prendo con le pinze, perché io non sono mai stato religioso. Ma per quanto riguarda il Chikung, il Tai Chichuan e tutto il resto sono delle attività ginnastica dolce come yoga eh, lo yoga e il pranayama. Ok, ci aggiorniamo dai. Bene, bravo, dice cose giuste. Notte eh, youtube K 2.0, grazie, buonanotte, mi raccomando, buon fine settimana. Prenditi cura di te. Mi spiace dover lasciare i miei quattro amici che mi stanno seguendo dal vivo, giusto adesso che mi seguivano, quattro persone. Ma è così, ecco, eh, non, non ce la faccio più a trasmettere ormai, se no, poi ecco, si sono ridotte a tre persone, quelli che mi seguono, o sei like sono molto contento. Ho raggiunto dei risultati fenomenali. Adesso oh, devo lasciare. Non ho portato con me le peluche qua perché mi sono voluto concentrare a parlare di, di queste cose serie chiunque di voi veda il video adesso mi raccomando lo guardi perché probabilmente lo guarderà eh già che sciocco che sono mi sta ascoltando in questo momento dal vivo lo riguardi se vuole ma tutti gli altri lo guarderanno una volta che la live sarà finita la live e allora lo avranno visto dall'inizio se saranno arrivati fino a qua commentatelo per farmi sapere cosa ne pensate e condividetelo quante volte più possibile per farmi sapere cosa ne pensano anche i vostri amici parenti e familiari adesso vi lascio perché addirittura mi viene la laringite allora grazie di avermi guardato ogni tanto c'è tre spettatori quattro spettatori vediamo quanti sono in tutto gli spettatori del video eh, un saluto cordiale dal vostro caro amico lo youtuber sant'en chan grazie di seguirmi commentare i miei video ricordatevi io passerò a commentare i vostri video allora voi commentiate quanti più miei video possibili poi un'altra cosa ogni commentario a un mio video io commenterò un vostro video non commentiate il mio, lo stesso mio video 30 40 volte perché io non commenterò 140 video vostri diversi un Commentario, per video. Io farò lo stesso. Un commentario per video. Ah, che un amico mio ha messo 40 volte, like, like, like, come commentario un mio video. E io gli ho commentato solo un video, dandogli like al video e dicendo il tuo video mi è piaciuto. Quindi, se voi volete che io vi commenti 40 video e vi dia like, commentate date like a 40 miei video. Ciao. ciao. vediamo vuoi finire lo streaming sì lo voglio finire vuoi terminare lo streaming e eh sì purtroppo sì ciao no.